Carissimi amici, bentornati a una nuova puntata del ciclo di Catechesi dedicato a Tenera Amata. Questa è la puntata numero 33. Molto verosimilmente sarà la puntata in cui concluderemo la lettura del testo e il commento di Tenera Amata. Tuttavia dico subito che eh, ritengo opportuno fare una piccola appendice, una serie di mh, incontri successivi in cui, ehm, grazie alla cortesia eh, del caro sacerdote, credo anche amico, Don Pablo Martin, avremo la possibilità di ritornare sui concetti affrontati dal testo di Teneramata. Voi sapete che Don Pablo Martin è l'autore della traduzione italiana di questo testo che abbiamo letto, e traduzione che evidentemente ha intrapreso non a caso perché ha accolto con estrema sapienza, eh, essendo probabilmente il massimo esperto, almeno tra i sacerdoti, di ciò che è la divina volontà secondo le rivelazioni avute dalla serva di Dio Luisa Piccarreta, ha accolto in essi e quindi si è imbarcato in questa cosa. E ha scritto quindi un testo, che eh, cominceremo a vedere dalla prossima volta se Dio vuole, e che, dunque, vediamo un pochino se lo trovo, si chiama, si chiama vi dico subito, Il mistero dell'ora presente, sottotitolo Il tempo passa in fretta, rimane o finirà, che è proprio un commento, una rievocazione, eh, quindi un approfondimento, una focalizzazione di alcuni concetti chiave emersi nel testo di Teneramata, soprattutto, come possiamo immaginare, i concetti di tempo, eternità creata eternità increata, che evidentemente devono essere definitivamente assimilati al termine di questo incontro. Quindi penso che farò, eh, ci ho pensato un po', ma ritengo opportuno ecco, fare questo prolungamento di questo ciclo di catechesi, diciamo un pochino, eh, certo non c'è più il fascino del diciamo, contatto diretto con le cose che dice Tenera Amata, però c'è un'ulteriore riflessione e approfondimento. A me sembra opportuno, poi evidentemente nessuno sarà obbligato a, a, a seguire come è obbligato a seguirli adesso, no? Allora torniamo al nostro testo perché siamo arrivati al capitolo 32. È un capitolo che ci avvia verso la conclusione perché sono due piccolissime, una paginetta e mezzo e dopodiché, eh, il 33, è il ritorno alla coscienza. Andiamo a leggere. I commiati sono sempre un po' troppo tristi, però ho oh, ecco, voluto anticipare che ci sarà un appendice in modo tale che eh, lo sia un po' meno. All'improvviso, senza sapere come, mi trovai di nuovo seduto sulla vecchia poltrona della mia saletta. L'immagine del televisore continuava immobile, la sigaretta con la sua spirale di fumo immobile e inconclusa nel portacenere alla mia destra. Teneramata si era nuovamente seduta sul divano che forma angolo con la mia poltrona. Sembrava che ogni cosa continuasse come prima del vertiginoso viaggio a San Luis Potosi. Quindi rientrano, escono dai paratempi che gli hanno consentito di, di farsi questo viaggio intertemporale, noi lo chiamiamo così secondo le nostre categorie, e, e rientrano e tornano a quello che era sempre secondo... Le categorie che abbiamo visto e eh, abbiamo scoperto essere molto molto soggettive, anche se a noi si pensano, ci sembra che siano molto oggettive, tornano al tempo diciamo così, del presente di allora, quindi del 1900, mi ricordo 77, 78, 79, dove si trova, dove, dove Riccardo ricevette questa inaspettata visita. Teneramata prende la parola. Nessun mortale si può salvare senza la fede, mi disse la mia bella visitatrice sfiorando con le dita della sua mano destra e il dorso della mia sinistra, paralizzata sul bracciolo della poltrona. E la fede equivale a quello che non si vede, perché se si vedesse, voglio dire se si comprendesse veramente non sarebbe più fede, ma evidenza pertanto quando me ne andrò finirà il nostro paratempo, la tua vita proseguirà il suo corso normale, non rimarranno segni evidenti della mia presenza, ricorderai questa conversazione, ma dubiterai se sia stato un sogno o una realtà, ma persisterà l'operato che il nostro Dio ha fatto nella tua anima. Ora questo passaggio, amici miei cari, è importantissimo tu dici, eh, ma uno che ha visto quello che ha visto Riccardo adesso, eh, adesso no, perché eh, quando si hanno esperienze soprannaturali, e eh, tra l'altro uno dei segni, non vorrei dirle troppo queste cose, perché dopo se qualcuno pensa di avere segni soprannaturali va a parlare con, con un prete si presenta in questo modo, uno dei segni, Buoni che uno sta vivendo un'esperienza soprannaturale è quando non ne è convintissimo. Ma quando dice, ma, boh, io racconto quello che è, però mi sembra strano. Ecco, questo è già è un ottimo segno di, di attendibilità. Certo, quando una persona è molto sicura di sé, io ho visto la Madonna, mm, già, già, già questo è un pessimo segno. Non lo dico io questo qui chiaramente, questi sono criteri oggettivi. Ora, anche quando si avessero esperienze soprannaturali, la dimensione della fede fino a quando siamo in questo mondo, figlioli, miei cari, mettiamocelo bene in testa, non è mai bypassata, mai. Perché che Dio ha stabilito di salvare il mondo mediante la fede è scritto a caratteri cubitelli, a chiarissimi lettere, in tutto il Nuovo Testamento. E la fede non può essere mai evidenza se tu avessi qualche cosa che tu assimili e fai tuo a livello di un'evidenza la fede sarebbe finita ma Dio non vuole affatto che finisca la fede e quindi le evidenze le certezze assolute in questo mondo dimentichiamocene questo perché la fede anche se la fede dipende da una virtù soprannaturale, ci insegna la sana dottrina cattolica, che è infusa in noi con il battesimo e che deve essere da noi custodita, fatta crescere, alimentata, e tuttavia la fede però è anche un atto, come tutti quanti gli atti che dipendono dalle virtù, un atto meritorio, perché non è che la fede funziona automaticamente, la fede va esercitata, una persona la fede, la può perdere una persona, può peccare contro la fede dubitando, perché dubitare è peccato. Il dubbio sulla fede, che molti ritengono normale, è, è peccato. Attenzione, dubbio e peccato sulle cose che riguardano la fede divina e cattolica. Eh? Cioè, esisterà l'inferno? Boh! Peccato mortale, eh! Perché chi si dà all'inferno è più sicuro che 2 più 2 fa 4, perché le verità di fede hanno questo grado di certezza, non sono evidenti e non hanno il crisma dell'incontrovertibilità fondata sulla constatazione empirica, come la cosiddetta scienza galileiana, ma hanno, <ride> come dire, quell'incontrovertibilità fondata sull'autorità stessa di Dio, che se dice una cosa e si rivela una cosa. Dio non mente, non ne può sbagliare, ne può ingannare, quindi è più sicuro che esista l'inferno che non che 2 più 2 faccia 4. Questo è il grado di certezza, come dire, interiore che ci danno le verità di fede. E quindi dubitare non c'è, non può essere. Ecco. Riccardo dice, ma perché metterò in dubbio questo mio incontro con te, il più importante della mia vita? E dice, conviene che tu abbia il dubbio della realtà della mia visita. adesso Guardate, credetemi, non, non avevo riletto quello che sto leggendo adesso, perché adesso ripete quello che ho appena detto, te ne eravate, me ne sono accorta adesso, no? Scusatemi. Conviene che tu abbia il dubbio della realtà della mia visita, affinché non sia perturbato il merito della tua fede. Il cristiano autentico crede nella parola divina solo perché il nostro Dio l'ha dettata. Perché egli non può ingannarsi né ingannarci, perché è degno di essere creduto da ogni creatura razionale e niente altro. Chiediamo al Signore, amici miei cari, di darci sempre questa fede, senza andare a cercare niente di supplementare di straordinario zero proseguete in ramata se alla fede si aggiungono determinati fatti straordinari diminuisce il merito della collaborazione umana con la volontà divina e decresce il grado di gloria nel cielo Dice, ma io vorrei vedere tanto un miracolo ma se vedi un miracolo avere fede sarà meno, sarà meno impegnativo, no? sarà meno difficile, perché la fede allo stato puro cammina proprio al buio. L'ha detto Dio, chiuso il discorso. Non voglio sapere, basta e avanza. Quindi l'unica cosa che dobbiamo fare, su questo dobbiamo essere formati, è sapere se una determinata cosa è una verità di fede. E guardate che su questo oggi siamo proprio a livello proprio non grossolano di più sulle piccole come sulle grandi cose, cioè sulle, sulle, sulle grandi tematiche di fede, tipo per esempio l'esistenza degli spiriti ribelli, oppure sulle altre. E il problema è che tutti quanti si ergono a dottori, pontefice maestri no? per esempio cominciamo dal, dai, dai gradi bassi della gerarchia che tutto quello che dice un prete è verità colata secondo voi? Cioè, l'ha detto il prete e allora? l'ha detto il prete chi ti assicura che quello che ha detto il prete sia verità colata? Andiamo un po' più su. L'ha detto il Vescovo. E allora? Vogliamo andare ancora più su? L'ha detto il Cardinale. E allora? Mo la dico grossa. Eh. L'ha detto il Papa. E allora? Col Papa il discorso è un, pochino un po' più, un po' differente. Nel senso... Le cose di cui sempre risponde lo Spirito Santo, per tutti i membri della gerarchia, per esempio, cattolica, sono le azioni sacramentali in senso stretto. Per quelle risponde sempre lo Spirito Santo. E risponde a prescindere dalle qualità soggettive della persona. Ma per esempio, se io faccio una predica, chi l'ha detto che in me ha parlato lo Spirito Santo? Non è automatico. non è affatto automatico, perché lo Spirito Santo certamente accompagna con la sua grazia la missione di un sacerdote, attenzione però, a condizione che il sacerdote viva in grazia, tu sei sicuro che quel sacerdote sia in grazia? Chi te l'ha detto? Accompagna la missione di un vescovo a condizione che il vescovo sia in grazia, Noi lo speriamo, lo, lo, lo vogliamo presumere presumiamolo, ma non ne possiamo essere sicuri al 100%. Quando è, Anche quando parla il Papa, quando è orocolato quello che dice il Papa? Quando parla ex cattedra, quindi Magistero solenne e straordinario. Nelle altre circostanze, certamente, il Ministero Petrino gode dell'assistenza ordinaria dello Spirito Santo ma non rende ipso facto infallibile tutto quello che il Papa dice, nemmeno nelle sedi opportune, cioè nelle manifestazioni consone, proprie degli atti, come dire, di magistero pontificio. Ma se un Papa va a pranzo con qualcuno e parla, non è che uno deve pensare che tutto quello che il Papa dice è Gesù Cristo in persona che stia parlando attraverso di lui, quando sta a pranzo con altre persone. Faccio questi esempi perché noi dobbiamo avere un po' di discernimento, perché sulle cose di fede divina e cattolica non si discute. Se vogliamo avere grande merito nell'esercizio della nostra fede, però non si discute sulle cose di fede divina e cattolica, non su quelle che io penso che siano tali, e magari mi detto pure a fare il maestro e il professore. Quindi su questo è molto importante avere una buona formazione. Quindi più punti di appoggio esterni alla pura fede ho, meno meritoria la mia fede sarà e meno gloria andrò, avrò in paradiso. Quindi diminuisce il merito della collaborazione umana con la volontà divina e decresce il grado di gloria nel cielo. Nostro Dio, prosegue tenera amata, è giusto rimuneratore. E quanto dicono le parole di Nostro Signore Gesù Cristo a Santo Tommaso l'Apostolo? Perché mi hai visto e creduto? Beati quelli che senza vedere hanno creduto. Tra questi stai tu. Ma non fa niente che dubiti della nostra intervista, perché la cosa principale, la cosa veramente essenziale è già stata fatta. Hai riconosciuto le tue idee religiose e alcune di esse sono diventate, attenzione a questa espressione che abbiamo incontrato tante volte, convinzioni profonde e operative, cioè... Anche un'esperienza di questo genere ha un fine fondamentale, cioè il nostro grado di adesione alle verità di fede deve essere forte, deve essere intenso. Faccio un esempio. Se io ci credo veramente che ogni giorno che passa mi sto scrivendo la mia sorte eterna, d'accordo, e ci penso, è evidente che se mi trovo nell'occasione di poter fare una cosa buona, eh, un atto santo, anche un atto, non usiamo il termine proprio eroico, ma impegnativo, ma certo che lo faccio. È chiaro che se a me non me ne importa niente, non ci credo che che, per esempio in paradiso, che Dio è giusto rimuneratore, quindi non mi darà in paradiso nemmeno un uno iota di gloria in più, rispetto a quello che mi sono strettamente meritato, eh. qui, la, qui, qui la misericordia non c'entra niente qui, eh. la misericordia serve a perdonare i peccati, non ad aumentare la gloria del paradiso, sia chiaro questo qui, eh. la gloria del paradiso è, aumenta se tu te lo meriti, voi pensate che siano in molti ad avere oggi questa convinzione profonda e operativa? Io penso che sia quasi nessuno, proprio attraverso le distorte idee oggi diffusissime della misericordia che fanno Dio di, un, Dio di Dio un buonaccione che porta tutti in paradiso e qualunque cosa abbiano fatto è tratta tutti quanti allo stesso modo perché non si discrimina, non, non si discrimina, neanche Dio, ti pare che Dio discrimina? <ride> Dio discrimina come? Discrimina significa che, che, che giudica, e, e giudica sulla base di quello che, che sono fatto, il suo, e il suo giudizio è perfettissimo. Non diamo retta a queste cose che sono figlie della nostra mentalità, eh, della nostra, nostra, scusate se io mi chiamo fuori, eh, però perdonatemi, della mentalità del mondo di oggi pagano e senza Dio. La, la, la cultura in cui viviamo, l'etos, il contesto sociale, è senza Dio. Questo mettiamocelo bene in testa, perché noi non possiamo da figli di Dio ripetere a pappagallo, per esempio, alcuni slogan cari oggi al sentire comune, che sono sbagliati, non bisogna discriminare. Allora, questa, questa frase va molto circostanziata, perché la giustizia non è dare a tutti la stessa cosa, questo lo sapete anche i romani, la giustizia è dare a ciascuno il suo, il suo significa quello che si merita. Per cui se per esempio una cosa è cattiva, non è che non discriminare significa dire ah, siccome non posso far sentire in colpa quello che sta facendo una cosa cattiva, devo dire che è buona. Non è che ci vuole tanto a far, a far due più due, no? Allora, siccome io non devo far sentire in colpa le persone che hanno tendenze omosessuali, perché altrimenti cioè, si sentono male, no? si sentono in colpa, si sentono che stanno facendo qualcosa di male e io non posso dargli questa sofferenza, perché poverini, allora devo dire che non fanno niente di male. E che quello che fanno non è altro che una variante possibile dell'amore umano. Questo è quello che c'è adesso nel, nel, nel contesto sociale. Ma noi non, non diremo mai una cosa di questo. possono fare tutte le altre leggi sull'omofobia, se le faranno, se non le faranno. Ma guai se qualcuno dica una cosa di questo genere. Non lo può dire. Sulla base della rivelazione. Non lo può dire. Non si può. Un conto è, la, è la, la coscienza soggettiva delle persone, quindi il modo con cui ci è arrivato, perché, per come, se c'è circostanze attenuanti. Questo lo giudica nostro Signore. Non è nostro compito. Non è nemmeno nostro compito imporre o togliere la libertà. Tu vuoi vivere questa cosa? Bah, eh, il libero arbitro il nostro Signore l'ha data a tutti quanti. Pensi che non ci sia niente di male? vuoi farlo con... padronissimo, padronissimo, ma che io dica tranquillo non c'è niente di male, come chiesa, non lo posso dire. Perché c'è un dato chiarissimo della, della rivelazione, che dice che c'è problema e come. Non, non, non è certamente l'unico peccato contro il sesto comandamento eh, perché ce ne stanno tanti altri ecco. però anche questo è un peccato contro il sesto comandamento e come tutti i peccati contro il sesto comandamento non è eh, un peccatuccio di gola o una bugia di scusa ecco. proseguo sempre la lettura quindi la cosa fondamentale anche delle nostre esperienze anche di quello che ascoltiamo, no? eh, Quali sono i nostri punti di, di riferimento? Le persone a cui noi diamo credito, dai credito alle, a, alle persone che quando le ascolti aumentano in te le convinzioni profonde e operative. Cioè, Molte persone dicono ma che belle sono le prediche di Don Leonardo, ammesso che lo siano. Non, non, non è tanto importante che siano belle, la cosa importante è se tu ascoltando le cambi vita in meglio, che siano belle non fa niente, <ride> ma la cosa importante è che producano il cambiamento in meglio della vita. Ah, se ti fanno questo effetto ascolta tutte, tutte quelle che vuoi, non troppe che tanto non servono, ma ascoltale. Se no cambia canale, d'accordo? <ride> Perché devi, devi, tu devi Farti, f, de, de, devi cercare un, un input, una fonte che all'interno del patrimonio di fede che già hai ti aiuti però a trasformarlo in condizioni profonde e operative, che è la cosa più importante, gliel'ha detto 100 miliardi di volte, Era eh, quando diceva ma beata te io non ve lo devo dice che io non vedo lo devo Cerca di vivere al meglio quello che ti resta, perché eh, cioè, non, non, non è un problema di morire. Se vuoi vivere le cose che vivo io, eh, devi metterti in condizione di poterle meritare, possibilmente anche di più, non come me, che purtroppo sono a livelli, si sono fermati a livelli abbastanza bassini. Allora dice, prosegue Riccardo, quindi penserò a questa meravigliosa conversazione e il nostro viaggio a San Luis. Sono state semplici illusioni? E lei gli risponde Sarà così. Quindi stiamo leggendo il, il, un, il libro scritto da un tizio che l'ha scritto nonostante che poi abbia pensato che se l'è sognato. Ma fa molta attenzione a questo. Vale di più una santa illusione alla divina che tutte le realtà alla mondana. Uh, Questa è una volta cosa da da, da mettercela da mettercela bene in testa eh? cioè che cosa sta sta dicendo se un qualcosa se un qualcosa anche diciamo che fosse veramente un'illusione in questo caso non lo è stato ma se è un'illusione alla divina, cioè ti fa crescere in santità, ma ben venga. Se invece una cosa molto reale ti mondanizza, quindi ti fa, diminuire, ti, ti fa perdere la fede o te, o te la fa diminuire o ti diminuisce le, con, le convinzioni eh, profonde e operative, non, non ben venga. Questo non vuol dire che dobbiamo dare la pressa alle favole, capite, no? Il senso di quello che sta dicendo però, molto molto importante, no? Mi dimenticherò forse di te, dice Riccardo, poverino, c'ha paura. dice. Ma certo che no, il nostro Dio è molto rigoroso quando si tratta della fede e delle opere di amore e di carità di ciascuno di noi, perché è giusto difensore dell'onore divino, ma... Anche questo, ricordiamocelo, non è un tiranno. Dio non è un tiranno. E quindi da, dal che segue che a Dio non piacciono i tiranni? Il tiranno è uno che ti costringe per forza a fare una cosa, magari anche sbagliata, magari anche contro la tua coscienza, perché si è messo in testa che quella è una cosa che tu devi fare. Dio non agisce così. Non lo fa mai, anzi, questo qui. Eh. Lui ci guida attraverso convinzioni profonde e operative. Vuole che tu un valore lo scopri, lo fai tuo, lo acquisisci, e dopodiché lo persegui con un atto di libera volontà e in esso rimani una volta che l'hai maturato difendendolo e seppure c'è tutto quanto il mondo contro, vai avanti lo stesso. Quindi non è un tiranno e noi dobbiamo guardarci anche dai tiranni, eh? perché non è obbedienza soggettarsi a un tiranno, eh? questo sia ben chiaro, eh? chiunque sia il tiranno, non è obbedienza. Dio non vuole che, si, che ci sia soggetti ai tiranni, Dio non approva le rivoluzioni armate o, cose, o, o, o le reazioni, come dire, indebite a queste cose, cioè io il tiranno lo sopporto, nel senso che lo riconosco, mi, mi, mi sta angariando… Eh chi lo sa che peccati avrò fatto penso per, per, per meritarmi una cosa del genere ma io non devo sottostare devo difendermi dalle imposizioni tiranniche fino a dove è possibile evidentemente con mezzi leciti e consentiti dalla nostra fede divina e cattolica e anche qui si aprirebbe sia è, si è tutto quanto un, un mondo eh, perché i mezzi devono essere leciti perché io non posso perseguire anche una cosa buona o un diritto, utilizzando mezzi cattivi. Vabbè, comunque non è questo l'argomento della di, discussione, della carichessi di, di, di, di questa sera, no? Dio non è un tiranno, tutto al contrario, è benevolo, sostenitore dei grandi amori che egli ha stabilito. Questa è un'altra cosa che abbiamo imparato, i grandi amori che egli ha stabilito. Quindi, non ti dimenticherai di me, perché Dio è un benevolo, sostenitore degli amori che ha stabilito. Tenere la mata, mi sorrise con quel suo sorriso così sincero, così allegro, così indimenticabile, perché scaturiva dalla sua felicità celeste. Mi guardò con tanto affetto e soggiunse, ormai devo andare. Ai ai ai, quando si sentono queste, queste, queste frasi, è tempo di andare, eh, sono frasi molto dolorose. Proviamo a immaginarci, no? Metterci nei panni di, di quest'uomo gli prende un infarto, no? Perché... Eh, le persone che hanno contatti con l'aldilà o, o, o con il soprannaturale, eh, tutti quanti noi pensiamo che sono tanto contente, certo che lo sono, eh, ma qui finisce tutto, finisce nel piccolo. Quindi, una persona che per esempio è pensiamo a una Luisa Piccarreta, no? che spesso vedeva Gesù eh, e poi però se ne andava e lei rimaneva un po' morta. No? E delle cose a volte possono anche finire. Pensiamo a uno che ha visto una Madonna per tanti anni a un certo punto la Madonna gli dice «Da oggi in poi non mi vedrai più, ne immagini sto braccio, va a posta». E allora Riccardo dice «Ma no, per favore, ancora no!» Non era il complimento della buona educazione, ma il bisogno della sua presenza che mi spingeva a trattenerla. Cercai di alzarmi in piedi per toccarla, per fermarla, ma questa volta la mia paralisi era totale. Mi sorrise con quelle, con quelle sue due belle fossette e mi disse che altro vuoi domandarmi. Eh. Posteriormente mi venivano in mente molte altre questioni riguardanti i problemi inquietanti di questa vita terrena, ma in quel momento non ricordai, ricordai nient'altro. Non fa niente, non ti preoccupare, mi consolo con tenerezza. Se il nostro Dio ti concede una seconda e forse ultima intervista straordinaria prima della tua morte. Quando avverrà quella nostra vostra conversazione? Dove? Dice, risponde Teneramata, non lo so, né devo indagarlo. Il Signore attua di sorpresa, cerca di trovarti sempre ben preparato. Ah, il Signore fa, fa le sorprese, quando meno te l'aspetti <ride> ti fa qualche bel, qualche bel santo scherzetto soprannaturale, e tu rimani a bocca aperta. Dobbiamo essere sempre pronti però <ride> a, alle sue sorprese, dice Tenera Amata. Il bel corpo di Tenera Amata incominciava di incomincia a diventare trasparente, e la mia tristezza si trasformava in un'angustiosa. Impo, una, impotenza. Aspetta, aspetta, la supplicai per trattenere il suo corpo che, il vaporoso che svaniva. Dice, che altro vuoi? mi disse con tenerezza con la tenerezza che significava il suo glorioso nome nuovo. Voglio te, gli risponde Riccardo, ti amo più di me stesso. E lei gli risponde, lo so, e anche io ti amo. Ti amo di più di quanto tu mi ami, ma io non sono il tuo unico amore. Ricorda, amerai il Signore tuo Dio in primo luogo. Io occupo nel tuo cuore uno degli ultimi posti, è nostro Dio quello che ti ama, quello che veramente ti ama moltissimo più di me. Guardate che grande, no? E questo non dobbiamo dimenticarlo mai. Abbiamo fatto un viaggio all'interno degli amori accidentali, ma tutti gli amori accidentali eh, sono appunto amori accidentali. La gloria accidentale è gloria accidentale, la gloria essenziale è gloria essenziale. Il primo comandamento è amare il Signore Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima con tutte le tue forze gli altri amori vengono sempre dopo dice io occupo nel tuo cuore uno degli ultimi posti guai a noi se qualunque tipo di amore umano fosse anche il più santo viene prima dell'amore di Dio e anche su questo amici miei cari per favore tutti l'esame di coscienza ma questo, questo sta, sta scritto nel Vangelo Vangelo che noi dobbiamo prenderlo sul serio. Chi ama il padre o la madre più di me, ha detto Gesù, non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me, il figlio o la figlia, non è degno di me. Sta parlando degli amori più santi, perché l'amore materno e paterno e l'amore filiale sono, tra gli amori umani, i più santi. Chi viene a me non odia suo padre sua madre, la moglie, i figli, i campi e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Possiamo noi per amore della creatura contristare il creatore? Può un giovane o una giovane che si sente chiamata o chiamato alla vita claustrale, per esempio, alla vita sacerdotale, sapendo che uno o entrambi i genitori non è che sono tanto credenti, che gli darà un dolore immenso, dire no vabbè lasciamo perdere, dopo, papà e mamma soffriranno troppi, si può fare? Può uno sposo o una sposa per compiacere l'altro andare contro la legge di Dio? Si pensi in modo particolare a certi argomenti? Mi sono spiegato spero no? Si può? Punto interrogativo. Può un genitore, per esempio, impedire a un figlio di seguire la propria vocazione? Quindi non darlo al Signore, chiama il figlio o la figlia più di me? Può una persona... Perdere la fede o prendersela con il Padre Eterno se il Padre Eterno gli chiede il sacrificio grande della vita di un figlio. Io l'ho vissuta queste cose, quindi non so bene, no? Sono cose grosse, ma l'amore di Dio viene prima di tutto. Guai! Voi sapete perché molti matrimoni vanno a finire malamente? Ve lo dico io. Ho questa... Presunzione, perché il promesso sposo o la promessa sposa si aspetta che il promesso sposo o la promessa sposa siano il padre eterno, cioè proietta tutte quante le proprie ansie di eh, felicità, il, il proprio amore, il proprio desiderio di essere amato su una creatura, ma questo non è il matrimonio cristiano. Molta gente pensa, vabbè, amirai il Signore di Dio Dio con tutto il cuore, con tutta la, con tutte le forze. Ah sì, questo devono fare i preti, le suore, i frati, i monaci. Ma non io, io no, io sono un laico. Io ho la moglie, ho i figli. E allora? Non, non, non mi sembra che il nostro Signore abbia detto che il primo comandamento è per frati, suore, preti e monache. No. Nel Vangelo non c'è scritto questo. Non in tenera amata, è nel Vangelo. Teneramata gli sta ricordando il Vangelo. E anche perché chi ci ama veramente, ma proprio tanto, colui che ci ama veramente tanto, è il nostro Dio. E noi dobbiamo riconoscerlo. Imparare a conoscerlo e a riconoscerlo. E a ricambiarlo. La mia bella visitatrice svaniva senza che potessi fare nulla per impedirlo. Povero Riccardo. Attraverso il corpo della mia amata si vedeva la spalliera del divano e la saluta così. Ah, che bello, eh? Arrivederci, amore mio. E lui gli risponde: A presto, tenera amata. Un po' drammatico il finale, eh? Capitolo 33. Epilogo. Tutto ritornò alla normalità. Guardai il mio orologio, erano le 3.18 del pomeriggio. Poi chiesi l'ora per telefono e constatai che il mio orologio era 8 minuti avanti. Erano forse quelli che passai con Bianca nel cortile dell'università. Veramente avevo vissuto io 8 minuti extra. Il problema era sapere chi aveva ragione. Il mio orologio spostato in avanti, mente arricchita. Continuarono i disegni animati alla televisione. La spirale di fumo della mia sigaretta finì di svilupparsi. Di nuovo sentì il rumore che veniva dalla cucina. Mi sembrò di essermi appena svegliato da un lungo e piacevole sogno. Invocai e tenera amata, ma fu inutile. Avvenne quello che lei mi aveva predetto. Dedussi che tutto era stato un magnifico sogno. Tuttavia il suo influsso su di me era troppo vigoroso per relegarla come una semplice conclusione. Guardai il pacco di sigarette, vedete, guardate... E mancava il cellofan, vedete, no? I, i, i segni, dice... Però cellofan, qua non c'è il cellofan, ricordiamo, con cui Tena Lamata ha fatto la, la pallottolina. E, e guardate, guardate, no? <ride> Ero stato io stesso a toglierlo in un atto di sonnambulismo. E se l'avevo fatto, in che momento era statua? I disegni animati della televisione non si erano interrotti, ma davvero mi era addormentato. O invece avevo realizzato un fantastico viaggio nella quinta dimensione. Inoltre la suola delle mie pantofole, sentite, era bagnata. Quindi notate tutti quanti questi particolari. Eh? Quindi, il fa delle sigarette non c'è più. Ricordiamo che in uno dei posti dove era stato pioveva, no? La suola delle mie pantofole era bagnata. Forse per le pozze d'acqua del cortile dell'università e ancora qualcosa di sconcertante. Il mio caffè era ancora caldo. Allora, perché fa tutte queste considerazioni? Noi sappiamo che loro si sono mossi in dei paratempi infinitamente piccoli. Quindi il tempo trascorso reale era pochissimo cioè, ma come gaspita è possibile che quindi però cioè, noi ci abbiamo fatto 33 puntate per stargli dietro 33 puntate su 33 ore eh. certo abbiamo fatto tanti commenti però insomma, quanto sarà durata secondo che ne so se fosse stata in categorie temporali normali cioè, come è possibile che stanno a i, i disegni animati che si sono fermati. Da, da quando è cominciato il sogno e, e, e stanno andando avanti adesso e la sigaretta è, è ancora accesa mi mise a riflettere su ciò che avevo sognato su ciò che avevo sognato <ride> che bella tenera amata ma le idee che chiarificò nella mia mente non sono concetti troppo elevati per essere di mia invenzione mi sono inventato tutto, non lo so sognato Dici, però mi sarebbe mai venuto in mente di pensare che esiste la quinta dimensione, eh, che abbiamo eh, tutti quanti i nostri vari corpi, quindi eh, tutti quanti il loro organismo integrale, il nostro corpo integrale, che non ci separiamo mai completamente dal corpo, che, che esiste l'eternità creata, che ci stanno gli amori soprannaturali, che in cielo stanno tante quelle cose belle. Posso essermi inventato tutte queste cose. Mi vennero alla memoria le sue idee, ricorderai questa conversazione, ma dubiterai se fu sogno realtà. E conviene che sia così, affinché il merito della tua fede non sia perturbato. Lei aveva ragione, io adesso stavo dubitando, come conosceva bene il mio spirito ignorante, indeciso e positivista. Ricordai anche quest'altra idea sua, vale più di una santa illusione alla divina che tutte le realtà alla mondana. Mi sembrò molto vera perché qualcosa del mio interiore mi diceva che qualsiasi avvicinamento sincero a Dio è più reale e più vero che la porosa materia che è d'intorno. La cui pienezza è quasi quella di uno specchio che sembra pieno e invece è vuoto. Se il mio sogno meraviglioso fosse una rivelazione, Direi le parole del cantico dei cantici, il mio segreto è per me. Ma nel dubbio mi attengo a quanto afferma San Paolo. Cercate le cose di lassù, dove Cristo è assiso alla destra di Dio. Gustate le cose del cielo, non quelle della terra. Bellissimo passo della lettera ai Colossesi, questo è più ci pensiamo e meglio è. Preferisco seguire questo consiglio più che accontentarmi di un vano sogno di fantacosmologia. Però mi fece anche impressione quest'altra sua idea. Persisterà tuttavia l'operato che Dio ha realizzato nella tua anima. Sì, oggi lo comprendo. Posso dubitare dell'intervista con te Amata. Posso dubitare della quinta dimensione. Posso dubitare di tutto, persino di me stesso. Posso dubitare persino che stia dubitando. Qui sembra di vedere un certo René Descartes, ok? Al secolo, meglio noto come Cartesio, il dubbio metodico, la fine del pensiero occidentale, è stata questa considerazione di Cartesio, ma adesso non è il caso di approfondirle. Ma c'è una cosa di cui sono assolutamente sicuro. Dio mi ama, ama me singolarmente come se io, piccolo e miserabile, fossi l'unico oggetto del suo amore. Questo non dimentichiamolo mai, io lo dico in continuazione. Ho detto tantissime volte, Dio ti ama talmente tanto che tu devi pensare che ti ama, ti segue, in ogni, come se non ci avesse altro a cui pensare. Cioè se di tutto ciò che è esistessi solo tu, quindi, quindi Dio non ci avesse proprio oggettivamente altro a cui pensare perché non ci fosse nient'altro, Bene devi immaginarlo così e questa splendida conoscenza rimane radicata nella mia anima come il dolce sprone di una convinzione profonda e operativa e questo deve rimanere se noi fossimo convinti al 100% di questo vogliamo fare un po' di esempi così concludiamo con un pochino tu allora convinto che Dio ti ama singolarmente come se non avesse nessun altro oggetto d'amore allora Dio ha detto non commettere atti impuri facciamo un pochino di esempi sembra un po' io sono un ragazzotto di 18-20 anni fidanzatino con gli ormoni a mille. Dio mi ama come se non ci avesse nient'altro a cui pensare. Mi ha detto questa cosa. Perché me l'ha detta? È detta per il mio bene. E quindi? E quindi mi faccio ammazzare, ma questa cosa si fa. Punto e basta. Mi capita una disgrazia. Che faccio? Comincio a dire perché è, proprio, perché è proprio a me? O me la prendo col Padre Eterno? Comincerò a riflettere un pochino su quella disgrazia, perché le, quelle, quelle che noi chiamiamo disgrazie non sono mai disgrazie. Sono sempre atti d'amore, anche quando fossero semplicemente permessi, o per metterci alla prova, o per correggerci di qualche cosa che non va che stiamo facendo o perché il Signore ci chiede di offrirgli qualche sofferenza in unione con le sue sono tante le motivazioni ma io sono l'unico oggetto del suo amore mi circonda in continuazione e però ho, cento, ho 177 mila acciacchi sto perdendo la salute benissimo Bene per te, senza nessun dubbio. Non sto facendo discorsi da, da, da, da, da, da, da persona strana, eh, ma pensateci, se, io, se, se Dio è questo e ha questo rapporto con me, la conseguenza è quella che sto dicendo, certamente, ma se io non riesco a pensare in questo modo, perché? non ci riesco, perché ancora non c'è una convinzione profonda e operativa di tale conoscenza di fede. D'accordo? Concludo leggendo qualche, l'ultima pagina, qualche attestato, di alcuni personaggi che sono stati messi in fondo alla... allora non posso fare a meno di vedere con simpatia il suo impegno nel procurare tra i fedeli di oggi il progresso della perfezione cristiana nell'ambiente in cui si vive sono opportuni quegli orientamenti che si danno in conformità con gli insegnamenti della Chiesa questo ha detto padre Costantino Coser eh, Ordine dei Frati Minori Ministro eh, Generale dell'Ordine Roma poi dice Fra Padre Sig Sigardo Kleiner, abbate generale dell'Ordine dei de de de Cistercensi. sebbene non mi darò di seguirla in tutte le sue affermazioni, trovo quest'opera molto interessante ed originale, in tal senso le prego di accettare i miei auguri in Cristo nostro Signore. Padre Antonio Leghisa, superiore generale della congregazione dei Claretiani, il libricino apre prospettive di speranza cristiana cristiano e ad ogni uomo. Abbiamo bisogno di motivi di gioia e di serenità in questo tempo che viviamo, lei ha contribuito a svegliare coscienze che ne hanno il bisogno. Addirittura Sua Eccellenza Monsignor Romero, vescovo famoso del Centro America assassinato, dice: Quest'opera acquista particolare interesse in quanto rivela la ricchezza di vita interiore di un laico che vive i criteri di Cristo e che invita tutti a percorrere la via del regno nella visione naturale della sua consumazione, il che significa vivere la vita con la speranza che imprime a tutti i nostri atti il valore trascendente. Ancora Sua Eccellenza un altro vescovo, anche questo assassinato, Monsignor Ocampo, vescovo di Tijuana eh, in Messico. Le esprimo il mio augurio per il carisma che Dio le ha dato per scoprirlo e per fare che altri uomini pure lo scoprano nei segni dei tempi. Infine la rivista Caridad, in ogni caso le pagine di questo libro, pur non essendo affatto dogmi di fede, senza di essere in qualche caso discutibili, allargano il cuore, arricchiscono la fede, approfondiscono il senso della vita e prospettano una profonda comprensione delle possibili vie della speranza di Dio nell'abilità di questo mondo. Un libro inoltre ben scritto, senza autosufficienza e con semplicità. Chiudiamo qui oggi, amici, come accennato all'inizio, dalla prossima volta, eh, con l'aiuto la, e con la sapienza che prenderemo in prestito da Don Pablo Martin, ripercorreremo alcuni concetti basilari di quest'opera, per, perché possiamo terminare questo ciclo di catechesi con convinzioni profonde, pratico operative, belle, solide e con, un, con uno slancio in più verso il nostro personale cammino di santificazione. Che Dio vi benedica e che la Madonna tutti e sempre vi protegga.